Il corso mi è piaciuto tutto, è stato molto di più di quello che immaginavo, pur conoscendo Patrizia già prima, quindi immaginavo già tanto, ma è stato ancora molto molto di più. Lo consiglierei perché è il metodo il più semplice che io abbia conosciuto in 30 anni di, di corsi che faccio. È il più semplice, il più potente, è straordinario è terza era, io continuo a dire che è terza era, perché quello è... Ho lasciato andare tutto, <ride> di tutto di più che non pensavo, ma neanche in tre anni avrei fatto tre o quattro anni di, di percorsi, avrei, avrei, ma forse non avrei mai ottenuto tutto quello che ho, che ho ottenuto in questi tre giorni veramente tutto, tutto, tutto e ho ottenuto delle cose che si possono fare in tre anni di lavoro, ma noi le abbiamo fatto in tre giorni, Cioè, vedete voi, grazie, io non so cosa, come fare a dire grazie, non esiste, cioè questa parola è piccola per Patrizia, è piccola, questa viene da un altro pianeta, ragazzi, è straordinaria Patrizia, straordinaria.